salve amiche ed amici in questi giorni sto facendo più video del consueto perché voglio recuperare il trend abituale qui il vostro santen chan vi saluta ancora una volta amiche ed amici e ormai con la memoria che ho di ferro Che mancano tre giorni a natale cioè due giorni alla vigilia perché in pratica fra due giorni e 24 e fra tre giorni e 25 dicembre del 2017 io mi ha da tutte e tutti voi forse non farò più video fino al 6 10 gennaio perché visto il clamoroso esito che hanno avuto i miei ultimi video eh, farne altri sarebbe troppo comunque eh, ieri ho parlato di una cosa che mi incuriosiva perché ci sono delle persone che vedono come demoniaca demoniache eh, le feste di natale Sono venuto da fuori scusate fa freddo anche se mattina editerò questo video chissà poi da gennaio youtube mi dirà eh, se potrò fare le dirette di nuovo dal cellulare probabilmente sì però eh, volevo dirvi eh, allora visto che fa freddo visto che mattina devo uscire eh, visto che non ho molti argomenti ho fatto l'ultimo eh, chiedendomi e chiedendovi perché i testimoni di geova non celebrano il natale ma addirittura lo vedano come diabolico se qualcuno di voi vede questo video o vede il precedente e mi vorrà rispondere io non lo dico per puro spirito di critica ma perché lo voglio sapere perché non celebrate il natale testimoni di geova lo voglio sapere però vabbè se non mi volete rispondere nei commentari eh, fa niente eh, è una curiosità mia eh, voi siete liberi di festeggiare tutto quello che volete o di non festeggiarlo non so se festeggerete delle feste o se non le festeggerete io so che il natale da sempre è per me è stata soprattutto la festa della famiglia di stare insieme ai propri cari, di ricevere dei regali, di mangiare e magari eh, i propri cari, familiari e parenti che venivano da lontano a trovarci assieme ad amici, vicini di casa. cioè, le feste sono motivo di congregazione, non necessariamente eh, congregazione di fedeli di credenti infatti nell'unione sovietica hanno sostituito le feste religiose a delle commemorazioni laiche come è successo durante il periodo della rivoluzione francese e, e quindi il natale corrispondeva ai saturnali anche al, alle festività del culto mitriaco che era praticato nel medio oriente anche non solo in grecia in tessalia quindi erano dei motivi per festeggiare eh, a volte per compiere degli eccessi e per scambiarsi dei doni, i saturnali, e, i baccanali e tutte queste feste che poi sono state incorporate dalle varie forme di cristianesimo. Ma questo molti di voi lo sapete perché ormai lo sanno tutti. E non soltanto quelli della curia Romana poi che dire eh, sto a corto di temi l'attualità mi supera perché più vedo la politica più sento eh, che il telegiornale si occupa quasi esclusivamente di quello che succede in Italia i bisticci interni lega non lega pd pdl grillini movimento 5 stelle Sembra di stare come ai vecchi tempi quando non schiese, cercate non schiese faceva l'imitazione del telegiornale. E poi c'è anche una canzone, Non tarregga e più che, che fa l'elogio dell'antipolitica perché cita tutti gli acronimi, le sigle dei partiti politici. Dice: Non tarregga e più, non tarregga e più e tutti i nomi dei politici dei famosi degli industriali con rispetto a ieri italia è rimasto sempre nei telegiornali un paese da cabaret. non è cambiato nulla i soliti imprenditori i soliti politici magari si sono rinnovate le facce perché in politica e nei sindacati sono rimasti i figli i nipoti e eh, nella confindustria lo stesso, eh, la classe dirigente amministratrice burocratica, dirigente, è rimasta sempre la stessa, e noi come scemi, eh, continuiamo a andare avanti senza lamentarci di queste cose quindi ogni volta che guardo il telegiornale, lo guardo sempre di meno perché è un oppio, i giochi a premio con i quali ci vogliono consolare e fare l'elemosina, o come la religione che su mille euro di donazioni eh, ne danno solo uno ai poveri, e poi parlano in nome dello stato italiano loro che sono eh, il clero romano di uno stato straniero, il Vaticano che sta dentro Roma. Ecco che andassero a vedere. Eh, come si chiama Bertone l'attico l'atico di un cardinale no eh, che, che si è costruito con i 300 euro del bambino gesù ecco perché quelli quei soldi non si è detto nulla la giustizia vaticana che ha fatto quella italiana perché in solo italiano che ha fatto voglio dire se era una cooperativa italiana andavano in carcere come minimo ma siccome è di uno stato straniero e molti dicono che italia si fa influenzare dagli stati stranieri come la germania la non so la russia gli stati uniti la cina ma il primo fra tutti che influenza di più gli italiani e la politica italiana il primo stato straniero che sta in suolo italiano e è, è proprio lo stato pontificio della curia romana perché si chiama così che è uno stato così piccolo che c'è una sola città città del vaticano che poi non ho capito dove inizia città del vaticano e dove finisce città del vaticano e rimane lo stato della curia romana perché in pratica lo città del vaticano dovrebbero essere gli edifici e lo stato pontificio dovrebbero essere i giardini e come se il mio stato e la mia proprietà cioè il mio terreno e la città è la mia casa o il mio stato e il mio edificio nel caso più specifico e la mia città è il mio appartamento allora sarebbe un'unione di stati un consorzio un edificio no e un consorzio di edifici sarebbe un'unione di unioni vabbè lasciamo stare che bisogna star bene per questo natale quindi non voglio fare questo video troppo pesante desidero a tutte e tutti voi di stare in salute mi raccomando Guardate i miei video dategli like se, se vi piacciono e compartitevi compartitevi ed aiutatemi come regalo di natale a raggiungere anzi a superare i mille followers così quando youtube mi permetterà di nuovo eh, di trasmettere eh, live streaming io potrò monetizzare il chat e forse, visto che sono disoccupato, qualcosa mi vendrà da questo. però mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, fate iscrivere al mio canale i vostri amici, parenti e familiari. Guardatevi i miei video tutti, dategli like, commentateli, aprite discussioni nel canale. Condividete i miei video, commentate i miei video per farvi sapere cosa ne pensate. Forse farò un video. Scusate che non ho un tripode, allora c'è il barattolo. Forse farò un video prima del primo dell'anno. Come potete vedere, questo è il fiasco nel quale mi filmo c'è il coperchio sul quale appoggio il cellulare perché non ho i soldi per un tripode allora grazie di tutto seguite i miei suggerimenti non eccedete con l'alcol non sparate botti come regalo vi do la visione dei miei video compartiteli commentateli dategli like e iscrivetevi al canale eh, proponete delle discussioni nel mio canale. Qui il vostro capitano Santen Chan in veste militare questa volta e non navale, eh, forse in veste di soldato anfibio, Marines, vi saluta con fermezza, con fierezza, ma senza eccessivo rigore. Buon Natale. Dal vostro capitano Sant'Enchan, con affetto un abbraccio a tutti voi e grazie per seguirmi, per incentivarmi e per farmi andare avanti. Ciao. Oh, mi raccomando, sto a fare tutte ste smorfie eh? perché intanto, così in questi 30 secondi, metto video suggeriti. Mi raccomando, andatevi a vedere questi tre video che, nel formato 4 a 3, posso mettere nelle cartelle. Sono i video più visti. Eh, mi raccomando, guardate, commentate, date like ai miei video più visti che adesso appariranno e condivideteli. Così avranno più visioni, no? Ciao!